Ho deciso di insegnarvi come usare o modificare questo orario perpetuo. Vi avevo presentato questo orario perpetuo con griglie a turni. Il mio consiglio è di scaricarlo. Dopo che abbiamo scaricato il file conviene per prima cosa di salvarlo con nome in una cartella del nostro uh, computer come cartella di lavoro di Excel perché non contiene macro e lo salviamo. nel momento in cui lo salviamo uh, possiamo fare diverse modifiche. Per non rovinare le formule dobbiamo vedere di proteggere queste formule allora selezioniamo uh, la parte che si può usare che può essere modificata selezioniamo prima le convalide dati dalla scheda home le convalide dati che dovranno Andando nel, uh, nelle cele, nella scheda formato, in basso a formato cele, li sblocchiamo, togliamo la freccetta da uh, bloccata, che ci interessa sempre di essere sbloccata. Poi selezioniamo un'altra parte, selezioniamo... I nomi dei dipendenti che dovranno essere modificati. Andiamo di nuovo in formato CELE e deselezioniamo la casella bloccata così possiamo cambiare il nome dei dipendenti e adesso possiamo proteggere il foglio selezionando formule Uh, dobbiamo cliccare su un altro Vediamo qua. Seleziona formule, così hanno selezionato tutte le celle dove sono incluse le formule. Ritorniamo in formato e dove ci assicuriamo che davvero la freccetta è su bloccata. In questo momento possiamo della scheda, eh, nella scheda revisione inserire una password ok vediamo che in questo momento se noi cerchiamo di modificare una formula ci arriva l'avviso che il foglio è protetto invece se desideriamo cambiare la griglia di orario funziona se desideriamo di cambiare il nome dei dipendenti funziona se desideriamo di cambiare il mese funziona se desideriamo di cambiare l'anno funziona e questa così siamo riusciti a proteggere il primo foglio passiamo al secondo la griglia la griglia cosa ci interessa a noi di poter uh, compilare ci interessa turno mensile e selezioniamo l'area del turno andiamo nella scheda home nel formato cele e ci assicuriamo che sbloccata che non esiste la freccetta su bloccata Ok, uh, un'altra anche la leggenda se vogliamo modificarla per noi si può selezionare e sbloccare in questo momento non mi interessa ma vedete voi dopo che abbiamo blocchiamo le formule Ci assicuriamo che sono bloccati sì. possiamo inserire la protezione foglio anche qua proteggi foglio in questo momento possiamo modificare la griglia di orario uh, come vedete in questa griglia ho fatto delle modifiche. Nella prima riga non esiste più giorni eh, settimanali, lunedì, martedì, mercoledì. Esiste proprio la, le date del mese programmato nella sezione orario. Eh, la formatazione condizionale ci specifica in rosso le domeniche e in verde scuro le festività. Uh, adesso io programmerò gennaio per vedere meglio ritorniamo nella griglia e vediamo che con verde scuro sono le festività con rosso se sono le domeniche adesso se a noi non ci interessa uh, che qualcuno lavora in un giorno festivo possiamo cambiare mettendo riposo Riposo è specificato nel... Ok? Facciamo, chiamiamolo tutti. R. Scusa. R. No. Solo R. Per riposo. Abbiamo considerato. Uh, per dire, uh, vogliamo cambiare tenendo conto che questa è la domenica, di non lavorare nemmeno il sabato. Vediamo anche qua. E in questo modo si cambia la griglia. Ogni mese, tenendo conto dei festivi, e delle domeniche torniamo in orario e vediamo che abbiamo cambiato questi uh, giorni nella griglia e qua cominciamo a fare la programmazione così come ci interessa In caso di de, che desiderate modificare il valore delle lettere, si deve intervenire nella formula dei totali. Adesso io vi faccio vedere. Io ho messo moltiplica con 8 ore se la lettera m uh, poi se c'è la lettera m p o n e di sommare queste de, uh, nella mia griglia tutte queste lettere significano otto ore se voi avete un altro valore dovete modificare qua. La formula uh, poi e anche ufficio e comunque con otto uh, ore invece con cinque ore sono le pulizie comunque in caso in cui desiderate di modificare le valori uh, il valore del dei totali dovete intervenire qui. Questa è stata la modifica che ho fatto per poter funzionare così come ho promesso in modo perpetuo. Vi auguro buon lavoro e spero di sentire nuovi commenti. Ringrazio Andrea Ara per l'osservazione che mi ha aiutato a migliorare questo applicativo. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto aspetto i vostri commenti e spiegatemi cosa non vi va per poter aiutarvi a migliorare voi, così miglioro anch'io. Vi ringrazio.